Adesso invece vogliamo parlare di sport ma non solo di campionato di calcio, ecco diciamolo subito, peraltro oggi ore 15 è ministro Spadafora al question time, la camera riferisce sulla ripresa o meno del campionato di calcio, in verità il problema è più ampio e riguarda milioni di italiani che vogliono far sport, non soltanto runner, diciamo anche, anche questo. Vincenzo Manco è il presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, ben ritrovato a Centocittà. Buongiorno a voi e grazie per l'invito e buongiorno ai radioascoltatori Buongiorno, avete scritto una lettera al ministro Spadafora per chiedere linee guida per la ripresa immagino di tutte le attività sportive e amatoriali cosa chiedete in particolare? Ma guardi, noi abbiamo semplicemente messo a conoscenza del ministro, diciamo con una lettera, oserei dire garbata, alcune incongruenze che abbiamo colto tra ecco, una lettura combinata, come abbiamo scritto delle varie disposizioni già indicato delle linee guida che erano quelle diciamo, anche previste dallo stesso DPCM no? dell'articolo 1,1 delle due lettere che riguardano il comparto sportivo lettera G e lettera F se mettiamo insieme queste linee guida insieme ad altre disposizioni, la circolare del Ministero dell'Interno come abbiamo indicato la circolare sì. del Ministero della Salute delle incongruenze ci sono che contano la possibilità da parte degli enti di promozione sportiva che non sono previsti nella ripresa eh, prevista appunto dal DPCM perché il DPCM parla soltanto di eh, atleti professionisti e non professionisti che sono però riconosciuti tali dal CONI dal CIP o dalle federazioni Allora, per essere, essere molto, molto chiari, no, per chi ci ascolta Presidente, di fatto lo ricordiamo adesso sono ripresi gli allenamenti individuali per gli atleti professionisti singolarmente eh, pensiamo ai calciatori all'interno dei loro eh, centri sportivi abbiamo visto Federica Pellegrini ad esempio, ma quali circoli effettivamente effettivamente possono riaprire adesso e per chi? Cioè soltanto per i professionisti, soltanto per coloro di categoria eh, io che voglio andare a fare la partitina a tennis non lo posso fare e quando lo potrò fare? Esatto, esatto. Se noi stiamo diciamo a ciò che dispone il DPCM del 26 aprile è esattamente questo. Atleti professionisti e non professionisti di discipline individuali. La circolare del ministero poi dell'interno fa un'interpretazione dicendo che di, di di fronte ad un orientamento condiviso, parla di sede interministeriale, previsto e consentito anche ad atleti non professionisti, di discipline non individuali, la possibilità di allenarsi individualmente. Le stesse linee guida poi dell'Ufficio per lo Sport parlano di protocolli che dovrebbero essere a carico, per la sicurezza chiaramente mm. rispetto al contagio, sicurezza e la salute degli atleti, di protocolli che dovrebbero essere a carico anche degli enti di promozione sportiva, i quali chiaramente non hanno... Presidente, ma, guardi, ci, ci, eh, sinceramente lei è stato eh, molto dettagliato, però eh, ci perdiamo un po', ma allora per andare dritti proprio al focus, posso fare la corsetta, ma quando potrò ah, riprendere il mio sport eh, preferito che sia la piscina, che sia il tennis, che sia anche uno sport di, eh, di contatto secondo lei? No, noi abbiamo bisogno di avere delle disposizioni chiare perché allora io la mia corsetta individualmente la posso fare, perché il DPCM ci dice che non c'è più il vincolo di fare la nostra corsetta o, o passeggiata al nostro condominio, intorno alla nostra, al nostro appartamento, quindi questo lo si può fare, si può fare anche a pedalata in bicicletta appunto sul piano individuale, ci possono essere gli allenamenti degli sport individuali legati però appunto al professionismo e al professionismo di atleti di, interesse di, di categoria, sì. questo lo si può fare. Per eh, tutti gli sì. altri bisogna capire, certo giustamente che avete scritto. Aspettare Chiaro perché se no, altrimenti questo diventa difficile praticare eh. soprattutto nella sicurezza degli altri. Ecco, speriamo, speriamo di averle preste per voi e per eh, tutti noi.